la fotografia digitale ha cambiato il nostro modo di vivere e di vedere la fotografia molti appassionati e molti professionisti tra cui io ha provato o sta ancora sperimentando la stampa a getto d'inchiostro utilizzando quelle che sono le stampanti per pc normali oppure addirittura i plotter il digitale ha dato la possibilità a tutti di stampare da casa le proprie fotografie usando una stampante a getto d'inchiostro o dei plotter se sei un professionista i plotter sono delle stampanti molto più grandi e ti permettono di stampare dei formati giganteschi, ma è davvero così facile stampare. E poi, quanto costa stampare da casa? In commercio troviamo tante stampanti di tutti i prezzi, abbastanza economiche o addirittura anche un po' più costose. Se cerchi una stampante specifica per le fotografie, questa ti costerà un pochettino di più. Ho cercato su Amazon e i prezzi vanno da circa 60 euro per una stampante economica fino a 140, addirittura 200 euro, a seconda sempre di quello che noi vogliamo dalla nostra stampante. Ma non è sufficiente comprare solo la stampante, dovremmo comprare anche la carta fotografica per le stampanti a getto di inchiostro per poter avere il risultato più simile possibile alla classica fotografia anche qui nella carta abbiamo dei prezzi diversi variano a seconda di quello che è il formato che noi andiamo a scegliere al tipo di carta che noi vogliamo si aggira intorno ai prezzi che partono da 10 euro circa fino a sopra i 20 euro ho notato e non solo io anche i miei amici che le cose che costano di più sono le cartucce queste vanno cambiate regolarmente per poter stampare a volte le cartucce costano più della stampante come detto prima, io sono uno di quelle persone, di quei professionisti che si è avventurato nel mondo della stampante a getto di inchiostro. Ho provato anche soluzioni alternative alle cartucce originali passando alle cartucce non originali. Mi sono accorto però che, perlomeno per quello che è capitato a me, che alcune volte eh, i colori non sono proprio, proprio fedeli. A me è capitato con il rosso in specifico come colore che non risultava poi acceso come magari utilizzando le cartucce originali. Oltre a questo ci sono anche altri aspetti da dover considerare per poter utilizzare una stampante a getto d'inchiostro. Il monitor attraverso il quale selezioniamo le nostre fotografie eh, ha una um, visione fedele di quella che è la fotografia, i colori sono giusti? Quale profilo colore utilizza la macchina fotografica e quale profilo colore noi utilizziamo per stampare le fotografie che cos'è il profilo colore mm, vediamo un po se riesco a spiegarlo il profilo colore è un file che eh, dice ai vari programmi che noi utilizziamo quale colore è rappresentato nella fotografia che noi stiamo utilizzando troppo difficile così vediamo se riesco a eh, renderlo ancora più semplice prendo come esempio queste tre matite rosse sono tutte e tre rosse, ma non sono tutte uguali. Il rosso ha diverse sfumature, c'è cioè un rosso acceso, un rosso leggermente più spento, un rosso tendente all'arancione. Bene, il profilo colore che cosa fa? Non fa altro che raccogliere tutte le sfumature di tutti i colori, di dare un valore assoluto, per poter poi dopo essere rappresentato da un monitor o da una stampata. Abbiamo un problema però, perché capita a volte che alcuni monitor non siano in grado di rappresentare tutti i colori, mentre invece le stampanti riescono a stampare quasi tutti i colori, quindi potrebbero non esserci delle corrispondenze corrette. Qui inizia la gara a tarare tutti i nostri dispositivi, cercando di far combaciare tutti i colori, dalla macchina fotografica al nostro monitor, alla nostra stampante per poi accorgerci che il monitor sarà sempre più chiaro di una carta fotografica perché il monitor è illuminato mentre invece la carta fotografica non è illuminata è una lotta estenuante bisogna fare attenzione a mille parametri, a mille cose bisogna avere una grande passione e molto tempo ci sono tante cose da valutare se vi piace avete tempo vi esorto a esplorare questo mondo che è sicuramente molto affascinante io personalmente da professionista ho preferito eh, delegare tutto quello che riguarda la stampa a, ad altri professionisti che tarano regolarmente tutti i loro macchinari e mi danno un risultato ottimale.